Volevo chiedere il motivo dell'adozione da parte di Danilo Dolci di una protesta non violenta, quale il digiuno e anche gli scioperi al loro rovescio. Danilo Dolci, eh, lo vediamo anche nel documentario che è stato presentato oggi, eh, dice una cosa molto importante, che lui crede, dice io ci credo eh, alla pace, credo alla non violenza. E questo secondo me è il grande messaggio che, che Danilo Dolci eh, ci, ha, ci ha trasmesso in modo molto molto concreto e credo che questa sia anche l'attualità, oggi purtroppo eh, molto, eh, molto viva, molto urgente e lì secondo me sta anche il significato che lui dà alla, alla parola cittadinanza, la cittadinanza attiva. Io ad esempio ho, eh, che studio questi processi ho ritrovato un, un maestro, forse il primo, che ha investito, ha ridato dignità alle persone perché potessero combattere per, per i loro diritti, per la propria dignità insieme, in questo agire insieme che può essere trasformativo, può essere davvero un cambiamento. E secondo lei come si può portare eh, il personaggio di Danilo Dolci e le sue idee nelle scuole? Io credo proprio partendo da qui e partendo dalla... Io sono sempre stata molto interessata a questa eh, azione, possiamo chiamarla così per la durata che ha avuto nella radio. E nella sua in radio, in questa radio libera, autonoma... Eh, indipendente lui eh, lancia questo appello eh, questo urlo dicendo che si sta compiendo un massacro che è il massacro eh, della, della dimenticanza dei bisogni delle persone eh, è un urlo delle persone più fragili e invita tutti i cittadini del mondo ad ascoltarlo a, ad unirsi per far sì che che non si compia questo massacro e, e quindi ai giovani mi piacerebbe portarlo in aula così, cioè eh, cosa direbbe Danilo Dolci oggi in quella radio che ha avuto 48 ore di vita ma ha lanciato un messaggio che è ancora attuale oggi?